Sappio. Svegna me! Svegna. Borbalea! Ah, che ti denuncerò per questo, sappio. E io ti denuncerò di razzismo. Io la rale eh! Io la denuncio di abusi Beh, sì. e di molestia. Eh. Non sono morto chi è che è sicura, chi è che è che sicura, ti, ti ti faccio un kinder sorpresa. O oh, me lo fa lui, Dipende Ah ah, kinder sorpresa! Non ci do io. Madonna! Non ci sono io! Bito! <ride> Borba! Ti dai una cazzo di calmata! Non ah, ci sono io! Figlio fraccio bastardo! Bastà. Calma Che malartomira! Che cazzo è rimasto! Chris, avvisa che è ancora vivo! Mi hai fatto prendere un cagotto in mano! Sì, però Bulba sei un pirla anche tu! Lascia che lo faccia fuori e dopo mi stermi! Oh, eh, eh, no, Mr. Out. mira Palese! Palese! Cazzo, non puoi uccidere! Io ho 180 di vita! Tu mi uccidi con un cazzo di colpo! No, ridere un cazzo! Massimo in testa, lo striker fa 185. No, tu devi toglierti quell'automira di merda. Hai visto come cazzo ha ucciso il T? Chris, hai visto? Sì, ma no. ormai, ormai, guarda, il documento non è anche più. Stava perché... saltando a mezz'aria. Borba, sto, dovresti sto vergognarti. Pensando. Sto pensando. No, dovresti <ride> piangere dalla vergogna. Non si fa, borba. No. Mi hai deluso. Sto vedendo. No, no, eh. Sì, sì, veramente. Confermo sono successo a mezzare io sono successo a mezzare eh, mezz chi è il frocio borba eh, no no no eh, Gianmarco anche tu fai cagare il cazzo eh un Affanculo, siete come la Juventus. Dovete giocare in campionati differenti. Voi, tra tu e Gianmarco, avete un'automira che fa veramente schifo. Fate caccare e io mi vado a prendere una pausa perché sennò giuro che tra un po' porcono all'infinito. Ci sentiamo dopo. Oh. Borba vaffanculo Ciao Quello, è, quello Chris. è Chris Oh Ah no quello è già Marco, no, è già Marco. Allora lo potevo cecchinare allora, Oh almeno siamo riuscito a fare un'ora di chitarra Ah un ginocchio Ah beh io suonavo il piano sincero Sta zitto e che io ho so... parlare, ce l'ho ancora con voi io sono profession... professionista c'è una piano e va eh? appena professionista ehi hey, borla ogni non volta la prof furla contro per farti smettere e infatti no, non ho capito eh, boh, cosa dici se ci si mette i t è ancora peggio <ride> aspetta non lo so io lo insulto, lui ride ditemi voi BDB No, Gianmarco Ti ho detto no Perché l'hai fatto Se qualcuno chiede l'ho bloccato Gianmarco, lo sapevi che in Giappone eh, Se qualcuno è ammalato, c'era cioè freddo o qualcosa, Tiene la mascherina anche prima del Covid? No, non lo sapevo. Questo dimostra che durante la presentazione di Lari non hai ascoltato un cazzo perché lei lo ha anche detto. No, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa. Che durante la no, no, no, sul Giappone, ha detto che quando anche avevano il raffreddore, che non era no, no, no, no, Non no, no, no, no, prima. Questo no, che tu non ascolti un cazzo. E poi... Guardate di ombrello, che cazzo avete voi che è il triangolo il quadrato? Sì, eh? vedi eh, che eh? abbiamo la stella. Stella! Stella! stella. Hai ah, no il triangolo! So io è? Giustamente io so, il froccio so, si, si becca il, il so. più facile. E io c'ho il triangolo. Weep. Vabbè allora dopo sarai, <ride> sarai il primo ad andare su, sul velo. Ok. Sto osservando la Panti. Anche loro no, l'ho già Anna. fatto. Io guardo Vediamo, l abbiamo. L abbiamo. Eh l'ha già fatto, l grazie a amico, Pokémon. Pokémon Goal eh, ma lui va piace. gol. Vado fortissimo. Okay, eh, chissà perché cadi, perché cazzo parli? No, tu hai Ora parlato. tu mi dici perché cazzo parli. Ah già, mi hai vinto! Non eh, so. grazie al cazzo! Ho il frottoio dal triangolo! <ride> Stiamo all'angolo. Siamo al pugile, statemi lontano, anche a me. Safia. No, allontana, va niente. Perché zero? Cos'è sta truffa? Che... <ride> Saffio. Saffio. <ride> Saffio. Guarda qua, guarda questo, guarda questo, guarda questa opera d'arte. L'ha fatta a hai visto? Guarda, quello no, lì è lo Leo. Fatta io. No, guarda, è questo qua è Leo. Mio. Questo sono io. Safia Marco. 3. 1, 2, 3. Saffio. E... e... In <ride> e... fondo c'era nano ecco. no, nano. questo è razzismo, non dovresti farlo, vero? il nano è in prima fila no. perché i nani sono agili io Hai dimmi. una cosa, una bandoletta sono... che dice sempre un mio amico Vabbè. a me mi lano piace tanto non si dice a me mi, e mi scocciava a dire a me lano piace tanto No. stavi lontano, stavi lontano 1, 2, 3, Sofia? Un, due, tre, Sofia Sto soffio Un, due, tre, Safia? Ti <susurra> ammazzo! Un, due, tre, Safia. <susurra> Un, due, tre eh, Safia? Un, due, tre, Safia? Burba hai fatto male a di... a della Un, due, tre... Safia! Hai fatto Dovete male Burba Dovete star fermi Un, Burba, due, malissimo. tre... Safia! <ride> <ride> Un, due... Ah, ah, Safia! Burba perché ci Burba, vuoi che tagli, Burba facciamo che dai... È morto! Eh, per me è morto e ti no, stai in vicino no. prima che ci sono nervi ti, no, vieni ti qua, vieni qua, vieni qua, no, qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni vieni qua, vieni qua, vieni <ride> qua, vieni <ti>, qua, vieni qua, vieni guarda <ride> vieni qua, vieni qua, vieni vieni urmà soffiato <ride> allontanati da noi due Sofia, <ride> allontanati cos'è io l'ombrello e invece è un triangolo vaffan fa soffia vaffan Ma mamma vaffan mamma non me mettere faccio io l'ombrello ma <ride> vangulo bordo razzismo contro i bambini? noi siamo razzisti. no mi dissocio, non è vero cosa stai dicendo contro di me? niente i bimbi sono belli, le stelle molto meno e dire safio si può venire una dipendenza <ride> Orrei, piantala piantala cazzo, diventi dipendente a dire sta roba è vero, mi, stai eh? mi stai facendo cadere eh sto cazzo e una stella a 5 punte mettiamo anche la sesta così ti incula per sei volte quella è quella eh no fatto oh, ok si sì. ok si sì. possiamo stare tranquilli per figura. 5 minuti Stiamo tranquilli per 5, Io, 5 no, minuti No, già già già finito. Le ho. Vieni qua, vieni qua. Sofia! Stavo morendo alla Godiamo fine. Andiamo gli ultimi momenti senza di noi. Corri, <ride> corri. Stavo per il Mi stavo morendo all'ultimo. Sì. Sì. Aiuto. Ti vieni, vieni. Ti, ti. No, oh Sì, la luce gialla, balliamo sì. in discoteca. E ti, vieni. vieni, da me. Arrivo. Il dubbio, si avvicina Assevo, e eh. il... lo pugiliamo nella pancia. Avvicinati e ti pugiliamo nella pancia No, stavi lontano Safia no. Io, Io. No, Non te la consiglio. Consiglio, consiglio Non, lo non Safia! te la consiglio stronzo. <ride> Safia Avvicinati Avvicinati Sgor <ride> Avvicinati e ti ammazzo Ti stacco la testa Safia. Vedi Andanti manteniamo la distanza di un metro perché c'è ancora il covid c'è ancora il covid c'è ancora il covid c'è ancora il covid c'è ancora il covid soffia soffia aiutami uccidila uccidila mi abusano leo eh. Ok. Da? Eh? No. No? È Eh. Eh. Bravo. Bravo. Guarda Eh... Eh... Eh... che Eh... Eh... Eh. Eh... Eh. Eh. Eh. Eh. Eh... Eh... Eh... Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Devo ruba, Devo Ruba. Devo ruba, dai, no, dai, dai, dai tra Yarba. No, non voglio. Non... Io gioco a Pokémon. No. <ride> ah, bravo Borba, vai Borbo, gioco. Usa tanto va. questo qua l'autospam, <ride> ieri ci ho battuto in due. <ride> no, perché io usiavo la tastiera, adesso uso il controller. Eh da vaffanculo. No, allora, no, no adesso date un cazzo, non spammate. No, io spam per. Io no, per Oh, è già partito. Eeeh, ah! però così non vale, stronzo. <ride> e eh, vuoi vedere cosa c'è avuto? Sofia? Vai! Falcone 5 meno luminosa che ho. Eh? Tu hai la parte 5, qua? No! Non fare il frost, è vorba! Sì, sì, la parte 5. La parte <ride> 5 è No, no, vorba, sì, sì, non fare sì, il sì. figlio sì, di sì, pignotta. Sofia sì. no. sì, sì, sì, la parte 5? Si. No! Ma Non lo so dire! ti difendo io gli arriva un calcio volante non si dillo, può dillo, dire dillo, dillo, dillo, dillo. Eh, io lo devo io arriva una denuncia io lo devo sto cazzo no dai dai, no, dai. sofio cosa tu mumm eh, no, e sofio No, smettiti di fare l'asce in mia lingua Ne è peca non stai registrando, vero? Troppo tardi eh. Oh no Bravissimo Quando io c'è sto bomba, video Bravissimo Sei, sei bravissimo È la parte eh? 5, credo eh? Adesso vediamo Leo, vieni qua, Leo, vieni qua C'è la parte 5 ah. Leo, vieni, accovatati Stafia No, no, no, no, no, no, no Stammi lontano, Stammi, statemi lontano Vieni a te, Anche te, oh, stai zitto. Cazzo, ma io lo spammo più di Gesù Cristo quando scopava con Maria. <ride> <ride> oh, io ci pure messo a tacchettarmi. Cazzo, manco l'energia di arrivi... Safia, tieni il capo. No, le lasciamo il Sofio. Metti in pubblico. No, dai, lascia questo qui dai. Safia. È molto più bello. Basta! <ride> Dove siete? Leo, sei, vi sei visi vi Visibilissimo! Eh, grazie sei, al cazzo! Sei un punto arancione in mezzo al zero, Sofia! Sì. No, se mi trovo. Io vi sì. vedo. Sto guardando il te. Oh non picconate, non fate stronzi. Qua c'è uno, vero? No, devo portare a Rissa, eh, se si trova qualcuno. si, eh. si trova qualcuno. Eh, eh niente. Ha trovato eh, Io ho oh, visto i tipi per un attimo. Ah, io ho detto... E le ho come uno spacciato a cercare tì. Ho, ho visto Gianmarco ancora? L'ho visto ancora? Ah! L'abusa! Aiuto! Che eh. dico? Dove eh. viene il soccorso? Quanto manca? Aiuto, ah, manca 2 secondi, 2 secondi sto ah. oh, no, per arrivo, arrivo. Ah! no, io sono da solo. Borba. fatemi vincere, bisogna essere, vaffanculo. No, prendo prendo il mouse. ma non vale, così io sono in una Col mouse ti faccio una rotellina su e parte dov'è? Deve partire il dito adesso Safia Basta. <ride> tu go fuori eh ma io ci muoio subito Safia Safia Safia oh, Safia Safia Safia AUU oh, CAZZO SEU TARNIAMOCI BORBAMATO <ride> guarda dai cazzo Ero confuso! Del cazzo, mi sei messo! Autospalmatore? Eh, brutto frocio del cazzo! Vedi perché non è da fare privata? Perché si va lui con le armi... Ero confuso! Ero confuso? Sto cazzo era confuso! Tu...